Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix E io sono Marco Gelatosa sempre... Non devi dire io sono È brutto No, è brutto il soggetto sotto Quindi, allora, nella scorsa parte abbiamo finito il gioco Cioè, per, per modo di dire E abbiamo, tra virgolette, cominciato la modalità extra Che non finiremo in on camera E io devo finire da solo perché lui è piccolo E perché non, abbiamo, non ci incontriamo nuovamente Quindi In questa parte faremo i due minigiochi Dojo ninja colpisci i robotori quindi iniziamo subito con Dojo ninja. No, io non lo ah. Allora, non vi faccio vedere le istruzioni perché sono noiose, sono Mi semplicissime. Riuscite Già no. a vedere chi che Allora, vedere. anche perché le dice subito quale le istruzioni. Muovi il telecomando. Muovi il telecomando per lanciare la stella ninja. Cerca cioè di colpire il bersaglio mentre si muove sullo schermo. Colpisci più vicino al centro per fare punti e, e la zona gialla per ottenere un bonus. Conociuti con gli amici ninja, con un punteggio più alto sarà il vincitore ovviamente un attimo no no, no. aggiungiti perché? perché nei Ignazia io sono un giocatore 1 ti ricordi? ah però non nell'arena nell are nelle arene no perché? e nemmeno nelle sfide solo nemico. scusa non è che tu puoi essere kirby giallo Sì, ma poi se muori tu perdiamo capito? ok esci fai e stavo giocando da solo. Vai, inizia. Raggiungiti. Uh, oddio è bellissimo, però voglio Meta Knight. Guarda... Odol D. e, e Kinder sono gli con una cosa diversa. Va bene like, dai, Odol D. Vai, primo livello. Ce ne sono tre per ogni mijo. E vi mi danno anche dei premi se li giocate alla loro. Ok, allora, dobbiamo colpire i bersagli. Ovviamente qua Tento la telecamera. È la prima volta che venite al Dojo ninja? No! Cominciamo con un po' di pratica. No, vabbè, ma. Quando con ninja, no avete il telecomando qui. Vabbè, facilissimo. Io l'avevo già fatto. Perfetto, direi che può passare, vedi? Che Primo è... di pratica! E certo! Quindi Comunque... c'è davvero ninja, ma. No. Comunque, eh, volevo dire una cosa Più giocatori siamo e più probabilità abbiamo di prendere i bersagli Il che significa che possiamo completare i livelli più facilmente Perché se manchiamo solo un bersaglio Dobbiamo completare tutti i livelli? Sì, perché se manchiamo solo un bersaglio Dobbiamo ricominciare da capo Con i bersagli ovviamente, non con i livelli Con i livelli. Abbiamo a disposizione solo una stella Sì, una testa Per questo più giocatori siamo e meglio è se io faccio ad esempio Bravo, così, sei stupido. L'ho persa. Eh sì, l'abbiamo persa No, sono svenuto. Ah no, ho ancora conosciuto Ho vinto io! Dun dun dun. No, ho vinto io. Sì, ho vinto! Ok, ricomincio. Come cambia livello? Oh, sempre quello! E perché? Perché quello è il livello! Ah, visto che non ha preso nessuno dei due, dobbiamo ricominciare. Scusa, ma hai mai dato il telecomando Tarocco? No. Scusa, mi hai dato il telecomando buono? Ne ce ne fa cambiate. Almeno sì, ok. Marco. Ricordati che dopo ti devo dare il telecomando. Io ho fatto proprio centro. Perché... Io sì, centro perfetto. Un attimo. Non ti soffiare il naso, no, non è il momento. Che cacchio vuoi? Sono raffreddato. Ma voglio. Eh dai, stavo ah. camminando. Beh, io lo prendo giusto per freddare. <ride> Ma perché? Vedi? Sono scariche ste pile, scusa. Ok, eccoci, vediamo. Secondo me si scaricheranno. Vedi? Vedi? Vedi? Vedi? Che cacchio? Che cosa? Sono le pile che sono scarse. Mi puoi dare le pile buone? Dai. Ok. Stiamo tagliando un bel po' di volte perché qua mo entrano persone, mo le pile si scaricano. Ok, basta, Che non più lo faccio, fai? non lo faccio più. Non sprecare più le stelle, grazie. Sì, ma prima era un esempio. No, e poi fatto, non l'hai fatta apposta. Ultimo avversario, molto facile, lo stesso. Ho vinto io! Madonna mia! Che nervoso! E telecomando! Ok, vabbè. Vai! Scusami, mi puoi ridare il mio telecomando? Che sono io il G1? No! L'abbiamo già sì. deciso! Io sono il G1, tu sei il G2 nei, negli extra! Basta! Questo video lo chiamerò problemi tecnici. Perché dici sempre questo video lo chiamerò? Eh, perché basta. Basta. Secondo basta! Secondo livello! Basta! Secondo livello! Primo bersaglio! è come il primo? Sì, non sarà così pure al terzo livello. Ho pianto per finta. Lo sai che al terzo livello ci sono i bersagli? Ora puoi piangere. E poi! Ci se ne importa basta che lo prendiamo, non stiamo gareggiando. Questa ragazza è nel Ce ah, ah. eh. C'è lentro. C'entro non perfetto. Comunque sei notato adesso il tramonto Sai, sì. Uh, come l'abbiamo fatto Tutti e di striscio No, io di più, l'ho fatto 30 No, sai. io di più di striscio ah, Tu di più hai shh, è Basta, basta Concentrazione Ho preso meglio io 79 oh, oh, oh, oh. Burp Non me lo ricordo Uh, wow. Abbiamo spaccato! Io ho fatto meglio però. Sì. L Ultimo bersaglio. Bravo Marco. <ride> Sei molto <ride> utile. <ride> Grazie. Ah, Devo lanciarlo. Stop Tu magari me lo potevi dire. Ma cosa? Ma Capisci cosa? Tu ti stai zitto? La parte di prima la tagliamo. No. Meno male. Ah. Ma perché ridi? È perché l'hai fallito e io ho fatto più. Non mi interessa! A me interessa! Tanto ho vinto io! Yeah. Ok, ultimo livello! E poi passiamo! Ma a... abbiamo tagliato! Uh, facciamo, facciamo di sì! facciamo che abbiamo tagliato e siamo passati al bersaglio 2. Vabbè, poi vedi tu come fagliari, posso che abbia senso. Ora è notte si fa sempre più buia e tempestosa. Versaglio 1. Sì, vedi, adesso si muove. Anche se, sembro, anche se è un po' più lento. Se lo mettiamo nello stesso punto, le stelle, non succede nulla. Vedi che succede? Eh, ma così tu hai avuto più puntini Ma eh? che c'entra? Sembra lo stesso. È quasi, è quasi impossibile che succeda una cosa del genere. Oh. Avversario col parasole. Molto, molto originale come cosa. Adesso inizia a piovere, ed è già più scuro. La notte. So. Uu, uh, uh, come lo spaccato. Ma no, tu come hai fatto centro? vedi che si può fare anche il centro perfetto ed è una cosa tipo molto difficile ah. ok siamo in metà strada io sto tremando e spero che non mi capti i movimenti mamma mia oh, no centro perfetto mi sta salendo l'hype bersaglio 6 è nuova ti sta salendo l'hype è nuova capita? no l'hypernova Sì, oh. ho capito che non è Versario 7 sta iniziando a piovere molto forte. È tutto scuro. È notte. Motoshi! Oh, sì. Oddio! Non lei... sai cosa vuol dire? Se... Le... Si stava muovendo mentre lanciava... Ma va? Guarda, non lo sapevo. Forse come tutti gli altri bersagli falsi. Uuuuuh! Certo! Wow, bello! Dai, penultimo bersaglio, ce la possiamo fare. Non lo a finire così te comando Io faccio così. Wow. Ma dove? L'abbiamo spaccato. Come fa? Io l'ho spaccato. Cioè l'ultimo è uguale Ultimo al primo. bersaglio. Il eh non è uguale al primo. Più o meno, però è molto più veloce. Wow. Ma cosa non ci sei riuscito? Perché cioè, ti te lo collo così? E si sta fermo? Passa il bersaglio! Non me ne accorgo! Oh, pizza Marco! Che cosa vuoi da me? Prima tu sbagli della colpa a me! Io sbaglio della colpa a me! Intanto. Mamma, quando è colpa tua? Tu sì, tu cioè Tu l'hai fallito, io l'ho fallito, l'abbiamo fallito tutti e noi. Perché cambia livello? Basta che metti il colpo. Ragazzi abbiamo preso uno Al bersaglio 7 Uno Cioè questo l'abbiamo preso tipo malissimo Vai da ora lo, lo riprendiamo il video che si No persa. Ci rivediamo dopo Ok siamo tornati Dopo un bel po' di tentativi L'ultimo bersaglio sì, sì. Mi che sì, Silenzio Sì, sì uh, Ce l'abbiamo fatta Mio Dio L'unico che ha colpito Roberti sì. Ci sono in porta Centro, eh, quanti centri ho fatto? Ce l'abbiamo fatta, finalmente. Perfetto, possiamo rimettere il telefono così. E' finito. Indietro. Ora vai a ah, colpisci. Un attimo. Uh, Vi facciamo vedere prima una cosa. Scusa, è sicuro che ce l'ho segnato, che abbiamo bloccato? Io ho un'insicurezza. Un no, no, no, no. Ieri, dobbiamo andare giù. Vi facciamo vedere una cosa. Ecco qua. Come vedete? Mi uh, dovevamo ancora sbloccare, quindi non ce l'ha salvato. No, vediamo. No, no, Marco, c'è. Nella lorra si può. si può fare il ninja e il robotto. Metti inizia. Metti inizia! Ah, è vero, non so. Io. Vai, eh! Sì, ce cioè li ha fatti. per sicurezza continuiamo qua adesso colpisci i robot tu. vabbè noi volevamo, volevamo soltanto mostrarglielo ok inizia allora prendi la mira e spara con lei gioca con un amico per distruggere tutto io mi ricordo che l'ultimo livello l'ho fatto da solo perché con lui non ci riuscivo e eh si sì, era difficile tieni premuto A per caricare il colpo quando vedi eh, il valore blu rilascia per sparare il colpo 5 volte, però 5 volte. dobbiamo guardare qua dobbiamo, dobbiamo sparare il telecomando <ride> quando, quando vediamo il blu sul telecomando dobbiamo sparare se distrugge abbastanza parti verrà sposto il punto debole Colpiccilo... sì. colpiscilo per distruggere il robot vai se vieni colpito da un missile resta distordito colpiscilo per una testa se scade il tempo sarà Game Over non cerca di finire tutto vai. Vai, allora, allora, che carino il kipi verde Che carini tutti E eh, aspetta Kipi Devi... Primo livello vai Distruggi caramafro Voto di È tipo il di gigante a seconda di... Ok Marco, tieni caricato. Marco? Vai, facilissimo questo, colpisci lo... tutto il cuore. Colpisci il parasolo io colpisco la testa e la faccia. Ok. Colpisci le mani. Dall'altro lato, grazie. Mi Dottore, se no quello vedi si sposta stai attento anche inizio naturalmente le parti già colpite distrutte non sono danneggiabile ma va? e si tanto per comunque le cose che arrivano sullo sfondo oh Marco! Oh. ah era il cuore! no non era il cuore dovevi semplicemente colpirlo perché se no ci cioè, stai guardando un sì, punto debole ok l'abbiamo... non era il punto e perché l'abbiamo distrutto Cioè. Perché e se... è uscito dopo il punto debole e eh, però lei colpito no. quello era il punto debole no, quello che gli abbiamo distrutto una cosa che era mostrato il punto debole e poi l'abbiamo distrutta subito comunque abbiamo visto ok ma stai colpendo il punto debole ok? no non è Sì! stai era... colpendo il punto oh. debole ma vuoi sentirmi? non era il punto debole quello quando sei girato cambia missione te lo dico io non era? Ok, make a Cava i sacchi. E adesso è diventato anche un clima più post-apocalittico. Carica. Eh, ho sbagliato. Colpisci il fuoco, così possiamo distruggere le cose. Ah, il fuoco distruggi, distruggi la, la padella. Perché si protegge. Sto uccidendo la mano Sì, anche qua Perché così non può più usare quello Perfetto Distruggi qua il foro Perfetto Ora distruggi Sempre il foro Ora distruggi la pentola Va bene Sì, col aperto possiamo vedere quando ci spara le cose che cioè vuole spararci le cose non è un pinguino perché lui è il parente di King dell'epoca io li colpisco la stella che ha qui. ok colpisci chi e le mani e ah, anche questa Abbiamo solo 30 secondi Vai colpiscilo Perfetto Vedi che ci mette pochissimo a morire quel punto letto del... Sì Ok ce l'abbiamo fatto E ora arriva al livello difficile veramente Perché questi qua erano delle sciocchezze In confronto E su un danno anche è importantissimo anche non prendere danni Nell'ultimo livello Perché se li prendiamo ci rallenta un sacco E il tempo è importantissimo Vai avanti Cambia Ultimo livello. Che Robo delle de... Robo deve deve. Ma sapete che questo doveva essere un boss? Di Kirby Adventure Wii. Sì. Deve essere un boss. È difficile da sconfiggere perché ha un sacco di parti. Ah no, non deve essere un boss. Vai, distruggi, Va. distruggi! Quei droni là, li devi distruggere. C'ha il mal di testa. Adesso l'ho il mal di testa. Oh, oh, Eccomi! Vuoi un task? c'è chi indede o chi tasca? Cioè chi indede o chi tasca? Colpisci, colpisci! No, ma... il, eh, il ballo beh. della vittoria! Sono le mutande! Colpisci i droni, corri, corri! Oh, il ballo del mal di testa! Oh, mi è spezzato una, un pettorale! Adesso non sono più muscoloso come no. un'altra! disse il signor Benedetto no sono diventato uh, what? il ballo della vittoria di. De de de de de. distruggi neanche il martello martello, ah si sì. ma non si vede i Marco il martello è il punto debole il no non è il, il punto debole bisogna distruggerlo no? colpisci la testa che c'è un bel po' di vita bravo <ride> Vedi, adesso, adesso, adesso, adesso lo puoi colpire io intanto gli distruggo la parte, la parte inferiore del corpo le parti basi, pa i paesi bassi adesso ne spara di più Attenzione. gli ho distrutto il martello, vero? Sì. Eh, Distruggi le braccia e anche le mani, così non può più lanciarci le cose dai abbiamo poco tempo la, non ce la faremo mai non ce la possiamo fare vai vai vai ce l'abbiamo la fatta wow Così proprio. io non l'ho manco visto il puttolo e invece Co? no e invece no <ride> e invece no cosa vai colpisci il martello presto col, col, mai è vista questa cosa mai vista eh? invece così no non l'ho mai vista perché non l'ho mai vista Ok, sì. è andato. Oh! Ma lo sapevo però che non era il battello. The Perfetto, e ora si distrugge. Perché sembrava strano che il robot non si distruggeva, ma semplicemente cadeva a terra. Comunque eh. no, non doveva essere lui un boss. Comunque non deve. Non... essere un boss un'altra persona che incontreremo dopo. Sì, come Sì, sì. Ok, comunque abbiamo finito il mini giochi, quindi esci. Ed ecco qua il minigiochi. Questi erano i vinicoli. Ora, visto che ci stiamo. Mostriamo pure la stanza delle abilità. Sì. Ok, mostriamo le stanze delle abilità. Ci metteranno un bel po' sbloccarsi tutti. Già. Già. Ma tanto già. Evviva, possiamo provare le nostre abilità. <ride> Preferite. Uh, brutto. No, prima qua. Prima! Eh no, c'è la mia abilità preferita No, ah, ok Va ah, bene, niente, qui ci sono le abilità Aspetta! No, mostriamo dalla prima Dobbiamo far vedere come, come sono strutturate le stanze, Non serve vedere tutte le abilità Qui ci sono le abilità in basso, 5 per ogni stanza Ci sono tutte le abilità tranne eh, Urla, Bomba e le super abilità Ovviamente e quindi potete allenare con i manichini. Oppure, Basta! Non... oppure potete, fare lo... io. potete fare lo sterminio. Facendo così. Basta. E niente qua potete allenarvi a usare le abilità. Tutte le mosse di chi. Tipo questa. Oppure potete cittare e... e rubarle per, un, per tipo un boss o cose del genere. Sì, potete rubare le, le abilità da qui oltre che allenarvi quindi è un punto di, di prendita di, di cose abilità niente ci sono quindi tutte le abilità entriamo velocemente qui lord no. <ride> no perfetto cutter la odio quindi sono quattro stanze abilità Dai vieni quattro ma non ce n'erano cinque no e non ci sono le <ride> no per un... perché Magolor è qui abbiamo finito il gioco mm, Magolor è ancora qua E perché la Lore? E in è in uccidiamo Magolor ehi Magolor ha... assaggiamo la mm -hmm. tu Kirby assaggiano... oh, sono no no no no no no no no no no eh, E niente, no fin finisce no la... no non è bene. Perché parli con lui? Perché io lo odio, ma perché, perché è tornato? Perché sì. Comunque, eh, nella prossima parte, che sarà anche la terzultima, faremo tutte le sfide che si trovano da quella parte. Quindi, tutte! Tutte. Non le faremo né platino, né oro, né tutte argento. Le farò io, ovviamente. Come di capitano, bronzo. come capitano. Ecco le sfide. No, come capitano. Se mi capitano di argento o di bronzo di oro non mi interessa. Basta che le faccio Se nemmeno viene di platino, no, no. Non, non succederà mai Bisogna prendere tutte le monete cose. Eh. Eh, No, non ci sono tutte mm. le abilità No, non sono tutte E poi c'è una speciale Mmm, l'abilità Kirby Tu sai di che parla? La leggiamo solamente, ovviamente Oggetti L'ultima sfida è quella degli oggetti Una dura prova Il tempo limite di 3 minuti e mezzo Ma sì. io ho sta scritto da solo, quindi alcune si possono fare in due No sono tutte da solo un attimo vediamo sono tutte da solo vai controlla ah solo io posso controllare ah, naturalmente lui le farà uh, a, di a difficoltà cioè questa è una io le inizio a fare queste due queste due le faccio come si sono sbloccate? quattro cinque sei e certo, sette, vedi? Va bene, niente, ci vediamo alla prossima parte Ciao ragazzi